Ciao a tutti ragazzi Sono Petro, Igor e Tanke E questo è il secondo video Cioè no, è, è uno dei tanti video Però questo è un altro video Che faccio eh, Per far vedere la mia casa Il terzo forse Sì, il terzo video che faccio E all'ultimo All'ultimo Dopo l'ultimo Episodio Ve l'ho lasciato eh, Con La promessa di farvi vedere Questo edificio La, la Poi Aspettate eh, Dove porta questa scala E dove porta questa scala Allora Innanzitutto vi faccio vedere Questa scala Allora questa è una scala gigantesca che adesso non vi faccio sorbire perché è fatta bene, è fatta tutto, sì. Però non, non vi do questa seccatura. Cioè, alla fine di questa scala c'è la torre, la grande torre che vedete da laggiù. Guardate che bello. Ah, lì ho fatto un lago, non so se voi ce l'avete già visto. E poi ho fatto le mura tutto attorno. Poi ve le farò vedere. Quando farò vedere quella, quella roba sotto. Vabbè, questo è il è la torre. Una delle due cose che volevo far vedere. Ciù! Qua c'è una cassetta. Con. Adesso ci mettiamo. Vediamo se trovo banana. Banana. Niente banana. Allora mettiamo Coni. No, non ciglio. Coni. Io volevo un coniglio. Coni... Oh. Eh, voglio zappa. Beh, ho una zappa. Non ho idea. Zappa. Ora che ho una zappa posso diventare un zappa terra. Ah. E eh, qua su invece. Faccio vedere cosa c'è. C'è Totti che corre nudo. No? C'è il portale. E intanto qua vabbè si arriva su e c'è tutto lo spazio è grande no? Lo vedere dopo. qua c'è un'enorme vetrata, lo faccio vedere giù e qua c'è il portale, c'è tutta questa roba attorno, poi faccio vedere giù, cacavanda qua c'è la stazione si arriva e ci sono le varie ferrovie per altre città vedete qua si va una galleria sotterranea qua si va in altre città si fa tre land o una la roba del genere ed è tutto fatto benissimo e niente qua lo sto ancora facendo comunque ehm la ferrovia passa da qua sotto, passa sotto terra, passa sotto là ed esce da, da, da. qui e va avanti, cioè va fino alla città c'è la mia casa va bene, allora eh, questo è il lago che ho fatto io artificialmente notate che subito si arriva al cioè se qua vai giù muori e quindi questa è una cosa brutta perché ho sbagliato le impostazioni però accade togliamo la mia amata zappa e niente comunque è una roba proprio improvvisata per migliorarla qua ci sono le mura che non le ho ancora finite Magari quando vedrete il prossimo video che ho finito Allora, come promessa per il prossimo video vi farò vedere Quella città di là Quella città di là eh, E poi, boh, che avrò costruito qualcos'altro Ah, vi farò vedere Una cosa che è qua Cioè, io ho scaricato un po' di mappe e ve le farò vedere magari non nello stesso video però prima o poi le vedete vabbè grazie a tutti e al prossimo